ma era tutta tesa e io ho sentito quando lei se n'è andata via, lei è tornata con me, Quando è finita tutta questa manifestazione religiosa io mi sono avvicinata a queste ragazze e ho detto loro l'esperienza che avevo vissuto perché guardate anche per me è stato forte sentire questo animaletto comportarsi in una maniera così diversa dal solito e mi ha fatto, mi ha fatto avvertire